Il non rispondere, magari, rimandare, qualcuno di voi si offende, mi dispiace veramente, vi chiedo scusa, rimandare a, a novembre, a dicembre, mi è sembrato poco elegante, e, alla domanda, ma la medicina biblicamente serve, va in conflitto con la fede, Dio che guarisce, e, la medicina serve? In un periodo come questo, qualcosa devo dire, no? qualcosa devo dire. Allora, partiamo subito a fare un discorso velocissimo. Nella scrittura, Antico Testamento e Nuovo Testamento, eh, a parte un libro che poi vi dirò quale, è chiaro che in causa prima è sempre Dio che guarisce. Si può servire di qualunque mezzo creato. Da un angelo, Rafa. Raffaele, Dio, Dio, Dio, guarisce, no? Il nome è teoforico, Raffaele vuol dire guarire, L Dio può guarire attraverso ciò che lui ha creato, medicamenti, erbe, no? Noi potremmo dire oggi anche roba chimica, ecco. E può guarire anche eh, col miracolo. Quindi, in causa prima è sempre Dio che guarisce in causa subordinata, in causa seconda, ovviamente possono essere appunto creature. Tra queste c'è anche il medico. Ma nella Bibbia, quella ebraica, quella scritta in ebraico, il testo masoretico, questo aspetto non emerge. Non emerge la figura del medico. Domanda perché? Invece vedremo nella 70 sì. Perché gli ebrei erano rimasti, sono stati dei grandi medici nella storia, eh? attenzione, stiamo parlando, andate a vedere i premi Nobel, per dire, no? Ma anche nell'antichità, nel Medioevo. Era una delle poche professioni, insieme a quello di poter prestare denaro, che era permesso dagli ebrei, agli ebrei della Galutti in Europa, e quindi di svolgere l'arte medica, arte e scienza medica. E che gli ebrei, avendo visto che la medicina era ad appannaggio in Egitto di forze malefiche sacerdotali legate alle divinità d'Egitto pensavano che eh, questo, tipo, questo tipo di approccio medico fosse Avodazara c'è un trattato intero nel Talmud no? titolato così cioè mh, servizio straniero culto sacrilego, insomma paganesimo allo stato puro. Però questo non vuol dire che nella storia gli ebrei non abbiano immediatamente visto la medicina come un dono di Dio. Infatti nella 70 il libro del Bansirach di Siracide al capitolo 18 fa proprio un elogio una, alla medicina ma soprattutto alla figura del medico definito ministro ministro di Dio. Però Detto questo, quindi la risposta è sì, sì, sì, volevo darvi alcune notizie che credo possano essere, eh, diciamo così, interessanti per corroborare il, il, il clima culturale del, dell'ebraismo, poi giudaismo e poi medio giudaismo. Il periodo del medio giudaismo è quello di Cristo, degli apostoli. La prima cosa era, teologicamente, l'identità tra peccato e malattia. Cioè, la morte causata dalla malattia, la morte, è frutto del peccato. Credo che questo, già dal concetto del peccato originale, sia eh, acquisito. Non c'è automatismo sempre, però, normalmente, il salario del peccato è la morte. Quindi, a cominciare da figure come Elia, no? Eliseo, tutti i grandi taumaturghi dell'Antico Testamento, Mosè stesso eh, che faceva preghiere in intercessione, pensate alla preghiera in intercessione per sua sorella, ecco. erano visti in particolari, Isaia con Ezechia, vi ricordate, con l'impiastro di Fichi, erano visti non come medici, ma come uomini di Dio, ministri di Dio, che attraverso delle cose create da Dio e attraverso la volontà di Dio di guarirti, operavano la guarigione. Questo testo dei Siraci, del Siracide, versetto 6-7, capitolo 38, dice «Il Signore ha dato agli uomini intelligenza eh, affinché, servendosi delle meraviglie, scritte in greco, di cui li ha circondati, lo lodino, usando, usandone il medico allevi i dolori». Ed è definito ministro di Dio. Quindi la procedura ritenuta responsabile in questo periodo, siamo già nel medio giudaismo qua, eh, ritenuta responsabile, il responsabile dal saggio di Gerusalemme, l'unica che egli consiglia ad ogni devoto di adottare in caso di malattia è pregare Dio, pentirsi dei peccati, fare teshuva, offrire doni e sacrifici. Ma legato a questo, che Dio gli possa mandare un suo ministro per intervenire. Potrebbe venire un tempo in cui la tua guarigione sia nelle sue mani, sempre Siracide, 38:13. Il medico, il rofè, a volte è Raffaele stesso, l'angelo, il medico a sua volta deve iniziare chiedendo a Dio di fargli diagnosticare con esattezza la malattia. C'è prima un dialogo di preghiera, di aiutarlo a alleviare i dolori e salvare la vita del paziente, se è la volontà di Dio. Quindi, nella intelligente... Tra di, di Bensira, tra il vincolo teologico tra malattia e peccato e il ministro di Dio, vengono trovati attraverso questa crasi, viene trovata questa unione attraverso il discernimento donato da Dio, quasi fosse una sorta di rivelazione. Il corollario di una simile opinione, benché non espressamente dichiarato dal testo, è che la possibilità di guarigione di un uomo sono innanzitutto proporzionate alla sua vicinanza e fede a Dio, agli strumenti di Dio, agli uomini di Dio e, in seconda battuta, in causa seconda, alla perizia acquisita con lo studio delle virtù curative delle piante, delle erbe o della anatomia e della chirurgia. La perizia professionale è una risorsa fondamentale, aggiuntiva, dono della sapienza. È in ordine alle cose di Dio in sé, il dono della scienza è proprio su questo tipo, non nei doni dello spirito, su questo tipo di discorso. La perizia professionale è una risorsa aggiuntiva, requisito essenziale per la salute, cioè la sanità. Unito a questo discorso, credo che sia anche interessante vedere l'aspetto eh, sicuramente taumaturgico, ma legato anche alle presenze angeliche e demoniache. E mi spiego meglio. Nel mondo conosciuto da, da, da Cristo si crede che la grande istituzione diabolica, il Satan, sia la causa delle infermità e sia eh, la causa della, di ogni tipo di tentazione. Ecco. L'ideale eh, che, che loro avevano e che i demoni fossero responsabili quindi di tutto questo. Devo dire che questa idea un po' dualista viene molto dal mondo persiano, che gli ebrei conoscevano bene perché sono stati sotto il dominio persiano per parecchi secoli, insomma. E non dimentichiamoci mai che le prime grandi accademie talmudiche erano in territorio, diciamo, persiano. Ecco. Il testo apocrifo di Tobia è tra i primi ad attestare questa, diciamo, questa nuova idea ecco. eh, secondo questo scritto uno spirito maligno geloso si impossessò di Sara ed uccisi i sette mariti il, il giovane Tobia seguendo i consigli dell'angelo l'angelo ancora è angelo non l'hanno promosso eh, nella mitologia cristiana raffaele rende inoffensivo il demone come lo manda via bruciando il fegato ed il cuore di un pesce in un bracere, Tobia 8.3. Questa è una pratica che oggi, nel mondo farisaico, anche cristiano, è considerata quasi una sorta di magia. L'autore del, del primo Enoch, che noi stiamo studiando no, nel corso, di soteriologia, presenta lo stesso Raffaele come l'angelo guaritore al quale Dio affidò, vabbè, tutte le, le, le guarigioni possibili e immaginabili, ma soprattutto la riparazione dei danni provocati sulla terra dagli angeli ribelli, maestri di stregoneria e di malefica magia. Questo noi lo troviamo in quella parte che io vi ho detto è il libro di Noè, no? che è sempre è la prima parte, sono i primi capitoli, capitolo 7, capitolo 8, del, del testo di Enoch vi leggo il, il brano eh? vi leggo il brano di Primo Enoch 10, 4, 8. dice lega a Zazel mani e piedi gettalo nelle tenebre nel giorno del grande giudizio e gli verrà gettato nel fuoco quindi risana la terra che gli angeli hanno corrotto e proclama la salvezza della terra tutti i temi che esce Toreologia li stiamo guardando proprio adesso si è eliminata la peste questo è molto interessante cessino di morire i figli degli uomini a causa dei segreti che le sentinelle le sentinelle sono gli angeli eh? hanno divulgato e insegnato ai loro figli quindi gli angeli avrebbero insegnato le magie, i segreti, gli, gli segreti arcani eccetera eccetera la magia quindi agli uomini per colpa di queste rivelazioni contro l'uomo è venuta la peste e quindi tutta la terra è stata corrotta dalle opere che hanno imparato da Azazel, a lui imputa ogni colpa. Anche qui non è nome proprio di demone, perché sapete che Azazel viene preso dal nome del, del, del litico capitolo 16, ma intorno a lui, che diventa ovviamente il capro ad Azazel, quindi un demone o comunque un personaggio del, che abitava nel deserto, luogo ambiguo, perché nel deserto c'è la parola di Dio e la presenza demoniaca, ha fatto sta che nel libro di Enoch si fa questo tipo di discorso. Apro una parentesi, vedete che la peste è legata ai segreti che gli angeli hanno divulgato e insegnati ai loro figli, quindi la stessa cosa sarà per la pazzia, quindi l'idolatria, la magia, eccetera, eccetera. Da allora prese corpo nel giudeismo intertestamentario e quindi arrivato pari pari anche nel Nuovo Testamento, l'idea, che l'uso appropriato della scienza degli angeli fosse il metodo più efficace per sconfiggere i demoni. Ecco perché l'Apostolo Paolo censura il culto agli angeli, che per noi cristiani è avodazzarà, perché si pensava che gli angeli avessero questo potere dato da Dio e quindi bisognava contattare l'angelo per arrivare ad avere la guarigione. Non a caso, in tante tombe, purtroppo a volte, anche cristiane, certamente ebraiche, ci sono trovati degli amuleti, gli archeologi hanno trovato degli amuleti con delle invocazioni angeliche, quello che l'Apostolo Paolo censurava. Um, proviamo a vedere l'ultima cosa. Al, nuovo, al tempo del Nuovo Testamento gli Esseni, che diciamo... Possiamo identificare con una delle comunità cumraniche, per non dire, c'è chi dice che erano tutti esseni, c'è chi dice no, lasciamo stare, non entriamo in questo discorso, perché non, non riusciamo a, a risolvere questo problema. Gli esseni occupavano il primo posto tra gli eredi di tutta questa tradizione no, esoterica. Giuseppe Flavio, nel libro secondo, vi cito questo, della guerra giudaica, al Pasuk 136, ho scelto sto brano, dice, essi, i terapeuti, meglio, gli esseni, ecco, ancora meglio, dopo perché vi dico terapeuti ve lo dico dopo, scelgono in particolare quelli che tendono al benessere dell'anima e del corpo, unione inscindibile, con loro aiuto e con lo scopo di curare le malattie, che riguardano però anche l'anima, questo lo aggiungo io, essi ricercano le radici medicinali e studiano le proprietà delle pietre, siamo agli arcani, no? quasi, quasi che ci sia una scienza in, in contrasto con quella di Asclepio, Esculapio, no? quindi tutta la tradizione indoeuropea greca. Se l'interpretazione del grande Verme, che io mh, spesso vi cito, che la parola Esseni, Isioi fatta la pesca, è uguale a guaritori, cioè terapeuti, fosse esatta e io credo di sì gli estranei quindi non appartenenti a queste comunità erano tanto impressionati dalle loro attività che come quelle dei terapeuti erano indirizzate alla cura dello spirito e del corpo che normalmente e familiarmente venivano loro stessi definiti definiti i guaritori potremmo concludere e eventualmente ne parlerò nel, o potrò fare una sintesi in chiaro, perché in Angelologia e demonologia dovremo parlare ovviamente del, degli esorcismi, chiudere un po', a chiudere questo discorso, diciamo, di terapia, eh, credo che sia importante perché eh, le formule mh, impetrative a Dio che ci liberi no, dalle influenze demoniache, per arrivare alla salvezza dell'anima e del corpo insieme, credo che nei Vangeli sia molto presente, in Cristo che ovviamente è Dio fatto uomo, ma anche nei, nei fedeli, negli apostoli e nei fedeli, che in Cristo possono impetrare, no? impetrare e mai fase dichiarativa direttamente, ma impetrare l'aiuto e l'intervento di Dio, e nel nostro caso di un Dio fatto carne, per la liberazione e la guarigione degli uomini. Se vi piace mettete un like, eh, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, fatelo girare a chi sapete è interessato se non lasciamo stare e, e attivate la campanella grigia, quella che vibra, così tutte le volte che c'è una, una notifica la potrete eh, valutare e comunque sarete avvisati. Bene, vi saluto e vi ringrazio, spero che questa risposta, alla domanda, ma la medicina serve possa esservi di aiuto. Vi ringrazio e, come dico sempre, alla prossima. Ciao!